È stata un'esperienza molto bella, trovo che siano estremamente interessanti i temi che vengono trattati e l'organizzazione è straordinaria per quello che attiene agli speaker e sono molto curiosa di vedere, sono molto interessata al prossimo dibattito che è una delle questioni fondamentali, temo ancora oggi in Italia, anche se se ne parla di meno perché ha cambiato un po' faccia che è quello della mafia e nella, nella politica in questo momento.